Eh, siamo qui a Fisciano questa mattina, parliamo del caso di Pamela Reynolds, quella ragazza di origine inglese morta nel 1935 ad Anacabri, in circostanze misteriose, e di cui io ho fatto un pamphlet, Il mistero di Pamela Reynolds, per l'appunto che è diventato un po' un caso letterario, perché ne hanno parlato un po' tutti i giornali, sono avuto molto successo dalla critica e dai lettori e sta per diventare anche un film, una fiction, insomma, questo eh, testo. La, lei è una ragazza inglese, eh, di padre e madre, appunto, di Birmingham, e arriva nel 1920 con la famiglia, appunto, ad Anacabri. Si stabiliscono a Villa Monticello, lei comincia a scrivere, insomma, da bambina, poi da grande diventa una poetessa, il padre, appunto, Richard, era un letterato e oggi lo presentiamo a Fisciano, appunto con gli amministratori del Comune di Fisciano che hanno voluto ecco, questo momento, quindi devo ringraziare appunto il sindaco Sesso, l'assessore Farina e l'onorevole Tommaso Amabili per questo momento e le scuole insomma, della città della Valle di Lirno. Eh, abbiamo aderito con grande insomma, entusiasmo a questa iniziativa dell'amministrazione comunale perché quando si tratta di portare i ragazzi a sentire autori insomma, di libri anche contemporanei come nel caso di Corbisiero, credo che sia l'opportunità per loro di poter toccare quasi con mano no? cosa vuol dire scrivere un libro e quindi di sensibilizzarli a percorsi di lettura. Percorsi di lettura che noi promuoviamo all'interno ovviamente della scuola, all'interno del nostro piano triennale offerta formativa. Pertanto, io come dirigente scolastica, insieme ai docenti, abbiamo colto appunto, ripeto, questa occasione. Tra l'altro, il libro di Corbisiero è può essere anche per i ragazzi particolarmente affascinante è interessante perché è un po' un giallo su una cornice storica e ambientato a Capri, bellissima nostra perla diciamo, del Mediterraneo e quindi io dico sempre ai ragazzi che quello della lettura è uno dei viaggi più belli perché non permette solo di, di conoscere, di, di, di scoprire luoghi, ma anche un viaggio dell'umanità, di scoprire persone, sentimenti, eh, emozioni e eh, tante tante cose. E quindi forse è, il, è, è un viaggio molto bello, un, la lettura e i libri sono compagni di vita davvero importanti e affidabili. E questo è il messaggio che noi oggi, questa mattina, anche attraverso questa occasione che l'amministrazione ci dà, Vogliamo lasciare e mandare i ragazzi. Stamane siamo qui presso il comune di Fisciano per presentare il testo di Antonio Corbisiero, un testo che ha uno spessore culturale significativo, per due ordini di motivi. Innanzitutto perché affronta una tematica importante qual è la ricostruzione di un'epoca storica, quella degli anni 30 del secolo scorso, essenziale per la storia del Novecento. E secondo perché costruisce un percorso tra, film, tra romanzo giallo e in qualche modo romanzo poliziesco che diventa intrigante anche per le scuole. Non è un caso che sono proprio le scuole, la mia di Siano, quelle di Fisciano, interessate a un percorso di lettura e di approfondimento di un testo così ricco e vivido di emozioni. Allora, oggi è una mattinata particolarmente interessante e attuale per i nostri ragazzi per i nostri ragazzi che vivono insieme a tutta la comunità di Fisciano e quindi anche ai loro compagni dell'Istituto Nicodemi una mattinata all'insegna della cultura e dell'attualità diciamo che il nostro, la nostra comunità è particolarmente viva e interessata alla gestione soprattutto dei, dei valori, al rafforzamento dei valori che, di cui la società eh, odierna eh, chiede eh, diciamo, con pressione con forza il, il, la, la valorizzazione. E, con, eh, approfittando eh, della presentazione del libro eh, del bravo giornalista Corbisiero, abbiamo eh, stamattina una riflessione interessante che possa toccare attraverso la narrazione e attraverso diciamo, modalità, che sono legate alla, proprio alla lettura di documenti e fatti concreti che possa quindi condurre ad una riflessione su una tematica davvero scottante e attuale nella società eh, odierna ed è quello che ci aspettiamo, poi la scuola farà il resto. Buongiorno, siamo particolarmente lieti di poter ospitare la presentazione del libro del dottor Corbisiero, il mistero di Pamela Reynolds. Um, abbiamo con noi anche diverse classi dei nostri istituti comprensivi e per questo ringrazio i dirigenti che hanno accolto volentieri l'invito. Um, perché i giovani ragazzi oggi a questa presentazione? Perché sicuramente già il fatto di partecipare alla presentazione di un testo letterario è un'esperienza edificante, perché dietro... Um, uno scritto, un libro c'è un lavoro di ricerca, c'è un lavoro um, di impegno, c'è sicuramente una grande passione da parte dell'autore e poi si tratta dell'esperienza esistenziale di una giovanissima poetessa um, inglese um, sicuramente di grandi prospettive, è una storia uh, triste ma uh, sappiamo um, della sua produzione letteraria che sembra sia stata seppure um, breve considerando l'età della giovane ma sembra sia stata apprezzata addirittura da Benedetto. Croce. Aveva circa la loro età quando avrebbe scritto um, versi, ripeto, apprezzati uh, da intellettuali, filosofi del calibro di Benedetto Croce. Quindi eh, ringrazio ancora le, le dirigenti e forse dalla storia di, mh, di Pamela possiamo anche eh, trarre un altro insegnamento, l'importanza della cultura, la cultura che ci fa andare al di là di quelli che sono i confini, i confini del tempo e dello spazio. E la viveva ad Anacapri, un'isola, geograficamente un'isola, però io la immagino mh, mh, chiusa sicuramente nella biblioteca di famiglia, apparteneva ad una famiglia colta e ricca ehm, della Capri del tempo, intenta a leggere, a frequentare intellettuali, ehm, ambienti in cui si produceva cultura, eh, tanto da giungere fino ai giorni nostri con eh, alcuni suoi versi considerati di notevole importanza. Grazie ad Antonio Corbisiero, ehm, sicuramente sarà una bellissima esperienza. Io non ho letto il libro, ma ho letto le recensioni e si, mi hanno davvero interessato. Ho obbligato tantissimo eh, questo questo libro. Grazie ancora, ripeto, a Corbisiero.